Entreremo in concorrenza con IMAG e al prossimo bando per la distribuzione del gas faremo la nostra gara per vincere. Parole durissime quelle pronunciate da Maurizio Chiarini, amministratore delegato del gruppo ERA, al termine del convegno di questa mattina al MEF per la presentazione del bilancio di sostenibilità. Nel mirino di Chiarini il rapporto con la mirandolese IMAG, in cui il colosso Multiservizi era entrato come socio di minoranza con l'intento di pervenire in seguito all'acquisizione della maggioranza delle quote. Ma quattro anni sono passati, ha detto Chiarini, e non si è fatto nulla, nonostante le garanzie forniteci al tempo dalla politica. Ci era stato promesso che nel giro di poco tempo avremmo avuto accesso alla maggioranza delle azioni, così non è stato, devo dire che è un investimento che non ci interessa più, quindi consideriamo che... Eh, diciamo, dal punto di vista della concorrenza questo sia a 360 gradi così ci comporteremo per quanto riguarda le gare sulla distribuzione gas e sui clienti finali dell'energia Critiche esplicite anche nei confronti dell'amministrazione regionale che nell'elaborazione del nuovo piano rifiuti avrebbe evitato il confronto con il gruppo sì, Noi siamo il, il primo operatore nel settore dei rifiuti in Italia e il fatto che ci sia un piano dei rifiuti oggetto di eh, di confronto, di discussione e non siamo ancora stati interpellati, mi lascio un po' perplesso. mi auguro ovviamente che questa cosa avvenga nei tempi più brevi possibili perché avremo molte cose da dire su alcuni punti di quel piano che ci sembra abbia alcune velleità difficilmente praticabili.